ciao benvenuto in www.botanicswap.com in questo video ti mostro come utilizzare al meglio la prima piattaforma internazionale di trading botanico la prima cosa da fare è creare un profilo clicca su register inserisci la tua email nome e cognome e password poi prendi visione dell'informativa sulla privacy e accetta i termini di servizio e clicca su send ora controlla la tua email quando arriva la conferma dell'amministratore che la tua iscrizione è approvata Potrai iniziare a navigare nella piattaforma come utente e avrai accesso a tutte le funzionalità. A questo punto vai nella schermata di login, inserisci la tua email, password. E questo flag, se vuoi rimanere loggato, poi accedi. Da questo momento puoi navigare nella piattaforma vedendo tutte le collezioni degli altri utenti o utilizzare la barra di ricerca iniziale con i suoi filtri. che ti permette di trovare quello a cui sei più interessato. Quando trovi l'oggetto dei tuoi desideri, puoi scrivere al collezionista e chiedere tutte le informazioni che vuoi. Ed eventualmente metterlo tra i tuoi preferiti. oppure puoi partecipare subito all'asta e attendere la fine o comprarlo subito. Ricorda che ogni transazione è di natura vincolante per le parti. Dopo aver comunicato e concordato tutti gli estremi dell'accordo con l'altro utente, non ti resta che attendere l'arrivo del tuo gioiello. Una volta concluso l'ordine, potrai pubblicare un tuo rating al collezionista, da 1, pessimo, a 5, ottimo, con un commento. Questo è quanto. Ciao!